Ehi, hey, buondì, buonasera e buonanotte, benvenuti a questa trentunesima puntata con Phoenix Point. Nuovi amici, nuovi nemici, sirene e chironi, e anche il Corruption Node. Ebbene sì, oggi andremo a scoprire quanto è profonda la sua Tana. Quindi sarà una nuova missione, un nuovo taglio di capelli e una nuova SIGLA! Rieccoci qua. Allora, avevamo da conquistare questo even, riprendercelo da uh, quei dannatissimi pandorani. Abbiamo due flyer che dobbiamo andare a prendere. <ride> Toby col suo fucile al cecchino. Delta riesce a spostarsi adesso. Attenzione, abbiamo un even qua. Attenzione, abbiamo un even anche qua. Quindi Delta si può spostare. Sì, sì. sì. ci avviciniamo sempre di più. E può andare anche qua. Ci avviciniamo all'Antartide. Sì, dannazione. Vai, che andate a fare? Scambio di aerei. Allora. Io vorrei evitare di attaccare la... il Tiamat, ma mi sa che non ho molta scelta. Engage. Non mi piace tanto questa cosa, però. Tant'è. Anche perché preferi... preferivo rubarlo piuttosto che andarlo a distruggere Ok Ho fatto la contromisura troppo presto. Uno, uno e vediamo se riusciamo a tirarlo giù. Possibilmente colpiscilo, grazie. Mamma mia. Vabbè, velocizzo un po' la roba, va tanto ormai. Mancato. Dai, dai, ormai. Mi spiace per questo, quel bellissimo Tiamat, però. Allora. Mi sono perso che quella... Lo stato finale della missione, comunque. Charlie è stato leggermente danneggiato. Alfa deve venire qua. Che deve lavorare con Charlie. Abbiamo prodotto un altro marauder che andrà a equipaggiare uno dei nostri. Ok. Tu uh, commercia. Abbiamo bisogno estremo di tech. Però non dobbiamo interporrirci troppo di cibo. Delta vai verso questo. Ho una brutta sensazione. La Pardon flyers. Oddio, questo Berit dobbiamo distruggerlo. Ok, va bene, deploy. Um, dobbiamo fare a meno di un altro soldatino? Camila. Allora, se da quello che ho capito bene, questo è un tipo di missioni in cui dovremmo trovare e distruggere un particolare uh, avversario tipo Torretta, che però ha il potere di controllare le menti di anche degli umani, quindi non nel nostro gruppo, ma avremo un even infestato sia da pandorani che da discepoli Viano Incazzati La mappa è esattamente la stessa Quindi so che il corruption node è da questa maledetta parte qua Quindi potrei prendere Herbie stop, stop. Dorso è spostato da un'altra parte, vabbè, fa niente. Enemy spotted. Tolta abbiamo un triton, un arthron, un arthron con scudo e mitragliatrice. interessante guadagnare le posizioni più elevate col mio cecchino eh? potevo sparare due colpi e invece non l'ho voluto fare perché? non lo so dunque il corruption node è di qua è andato a fare bash taking aim Se riesci ad andare qua e toglierlo in maniera un po' più delicata, mi faresti un favore. Eh? No, no, no, no, ma che bestie ci sono qua! Beh, almeno abbiamo guadagnato un berserker. Max Power, tu hai visibilità su quella bestia, sull'Acheron Prime. Se si avvicina, sai che devi fargli. Rimane a pelle. Di qua. E l'Acheron, visto che chiamo continuamente. Se sì, inizia a essere un, un po' scocciante eh, la situazione. Sirena deve avvicinarsi per non far danni Quindi adesso cerchiamo di colpire Questo maledetto tizio Che se ne va a spasso Bravo scendi scendi scendi Scendi ancora un po' No eh Oh che mira Bravo, scendi che ti devo liberare. Quello si è piazzato in una bella posizione. Quanta gente abbiamo? Cioè, non, non sei riuscito, riuscito a sparare? Ovviamente anche questo deve essere un bersaglio prioritario, sì, ma questo. Il fatto che sono vicino... Oh. Sentinel inizia ad avere una priorità infima. Siren Instigator. Sì, ma non abbiamo granché Riesce a beccarmi questi due qua? Non tanto bene, eh. Vabbè, intanto proviamoci. Oh, questo come è messo? Sono una corruptive attack. Fai un bash di qua. Vediamo se riusciamo a togliere il fragger. Non granché come bersagli, eh Tu intanto potresti ammazzare questo qua. Però il prossimo turno saresti nelle nemico di questo e di questo. Niente, a pelle deve farlo fuori lui da solo. Eh? Prendiamo mm. a far fuori con Se sì, riuscite a non ammazzarlo <ride> Ma proprio non ammazzarlo eh Io non mi fido Vabbè, provincia sapevo sapevo che non devo fidarmi Mi metto di qua, questo arriva e mi fa un culo che fa provincia No Target. A volte mi stupisco di come possiamo essere ancora i salvatori dell'umanità con una mira così tremenda. Oh. Here we go. puoi fare niente, tu non puoi fare ancora niente, qua c'è il corruption node e tu sarai il primo che avrà l'onore di far fuori quella dannatissima stipezza. Ritorno al riparo. Molti qua. Bene. Qua, un quick aim veloce Vediamo chi riusciamo a far fuori eh. potremmo, già far fu potremmo già disarmare questo Tyrant Potremmo far del male fisico a questo Acheron ben, Quasi tolto la testa Quindi ciao ciao con reinforcements possiamo tentare ancora il mindfragger Ma non mi fiderei poi tanto Bene detto, ciao ciao al suo maledettissimo braccio. E adesso provaci che ti fulmino. Tu sei l'ultimo. Qua e poi spostati. Direi che la sirena è quello più pericoloso adesso, come adesso. Hai tu una mira terribile, tanto per cambiare, figa. Siete, problem. Si sì, perché non hai una mira, non hai mira. Prossimo turno, proviamo ancora a bombardare. se farà screaming quanti, quanti will point ci ha tolto sto maledetta ovviamente è chiamato il rinforzi Ho fatto un po' di roba che non mi è piaciuta Ha sì. sparato al mio, no? Sì. Allora, Theo Rooster Direi che tu non hai molte alternative se non curarti. Beh, fagli malissimo, possibilmente, eh. Anche il nostro obiettivo primario? I got to focus. Sì, e possibilmente se riesci a colpirlo mi fai un favore. Eh? Dovevi colpirgli la coda, hai colpito la testa e io sono ancora più contento della cosa. Dai. Mi sembra giusto impanicare Chi impanica E che non ci provi più Non posso andare Da nessuna parte col veicolo A fargli Ciao ciao eh questo simpatico coso Tu riesci a paralizzarmelo Quello là. cosa ci portiamo magari qualcuno a casa No il berserker Lui Steel on target fire. Target uno in meno di cui preoccuparsi Ok No action cost può sparare la mosca col cannone. Anzi, col lanciarazzi. Ma. Abba, togliamo un po' di will point. Intanto. Però ti devi curare. Eh? Oh, possiamo provare a. L'uno è paralizzato. L'uno è impanicato. L'altro potrebbe darmi dei problemi. Ma tu. Tu ci sei ancora qua. Eh? Dai, libera il tuo amico, va. Hey, amigo. Molto, molto bene. Tu sarai il primo ad avere l'onore di sparare quella schifezza immonda. Del Corruption Node. come facciamo? da dove lo puoi colpire? da dove lo puoi colpire il Corruption moto? da qui sarebbe l'ideale però per qualche assurda ragione non ci riesce ad arrivare Perché non riesce a saltare giù da qua? E devi fare tutto il giro Qua riesce a fare tutto il giro, va bene Intanto spostiamoci di qua E vediamo se riusciamo Non riesco a capire perché da qua non riesce a saltar giù eh? Ma almeno Da qua riuscire a colpirlo, no? Da qua sopra? passato proprio in un boh vabbè mm, c'è qualche problema di di path planning vedi qua c'è un uovo dov'è l'uovo acid worm Questo non ci voleva. Questo non puoi neanche metterti in Overwatch, eh. Niente, quello ritornerà sotto il loro controllo. Però tu puoi fare una bella cosa. Puoi tirarmi giù quell'Hackeron intanto. Oh, che tra l'altro gli fai 10... 10 10 danno al Will Point. Ciaoone maledetto bastardo. Sei completamente impanicata. Vabbè, lo immaginavo. Tu vai al riparo. 3 will point, prossimo turno ti arriveranno un sacco di quelle belle mazzate. Oh tu non hai me di pacco. Tu devi farti curare immediatamente. No! giving medical assistance <laughs> fireworm Sparagli nella coda, così si sposta anche il mezzo più lentamente. Bene, benissimo. 20 bleeding. Ancora troppi, troppi punti vita. Ma... Vabbè. quello è paralizzato, tu non devi colpire uno che ci vogliamo portare a casa problema è che se tu ti butti qua a parte il mindfragger che non lo vedo più e non mi piace per niente questa cosa Ehi, è questo? La è piena di vermiciattoli. Ringraziano un attimo che è venuto a trovarci. Per dire. tanto si è fatto curare va bene assicurati che qualche vermiciato non si so avvicini troppo Pedor Ce la farai mai però se ce la fai mist non avevo dubbi. Ti resti reso molto molto felice se ce l'avessi fatta. 4 danni virali, bene. 50, non gliene frega niente, assolutamente niente. Berserker qua ha finito la sua cosa Berserker qua ha finito La sua possibilità Sei fermo Boh, vediamo il prossimo turno Ora inizia ad essere molto più interessanti le missioni eh? Non ho capito cosa ha fatto Però non deve essere stato tanto piacevole Ok, vabbè Un altro mindfrager Eh, lì ce ne sono un po' Non te la farei mai Secondo me Tu se ti inizi a pensare di piazzare In un punto più alto Non fai altro che bene, eh prossimo turno tu sarai il nostro Però in questo turno non... Posso pensare che forse un colpettino di... Pelle? facciamo un altro colpettino al nostro simpatico amico, va? Non mi fido tanto di armatura non posso fargli nient'altro qua casserola non ho fatto niente niente scusami eh Niente, ha solo il corpo, armatura 40. Diamine! Non puoi sparare altissimo, eh? La mettete in overwatch. il torso ancora vai qualcuno si avvicina troppo fallo salvo. La sirena? La sirena non si è spostata da qua? Let's eh? go! Eh, infatti. Abbiamo un poison worm. Eh vabbè. Ciao ciao maledetta sirena. Fai bene impanicarti perché prossimamente verrai a casa con noi. Ovviamente Herbie non riesce a sparare un missile qua in mezzo ma manco a pagarlo. Manco a pagarlo. No, sono rimasto malissimo quando ho visto che. Ah, ok, sparami pure. Tanto non mi fai niente. Ho un'armatura incredibile. Bene. Dannato corruption node. Mm. Uh, non lo saprei. Qua Pdor. Ready to engage. Eh, ma qua sono davvero tiri improbabili. Tiri davvero improbabili. Devo avvicinarmi di più. Questo vuol dire che devo aspettare tutti i vermiciattoli che escono da là. Sì. E ovviamente. Non so che cosa abbia fatto però. Questo so cosa fa. Perché quell'altro che doveva co coprirlo non ha fatto niente? E ovviamente... Un overwatch veramente ben speso Non credo che tu abbia ancora una lunga vita Questo non mi piace no? Sapevo io E qua lo ritorno nel suo controllo Dannazione qua come Diamine faccio? E anche questo ritorna sotto il suo controllo Uh, vabbè proviamo perlomeno a arrampicarci sopra a vedere se riusciamo a fare qualcosa no? Due colpettini E questo ce lo portiamo a casa Okay, let's move. Uno sparo al mirmidone. Magari lo stesso può anche liberarlo dalla mainfregata. Aia. Non una gran mossa. Perché qua ce n'è un altro Vabbè, vabbè Guardiamoci che non sono Questi nemici piccolini non sono il nostro obiettivo Il nostro obiettivo è questa schifezza immonda qua in mezzo Che continua a buttare fuori danno virale Se mi metto di qua magari posso tentare di colpirlo no, no, non riesco questo intanto è ritornato sotto il loro controllo ah, c'è un altro mirmidone che merita una bella ammazzata no, non ce la fai ma manco a pagarlo Non per forza aspettare tutti i nostri simpatici da qua e guarda prima. Se è esattamente quello di prima il tiro. Quindi, no. Uh, terzo tentativo, forse ho capito che non è il caso. Potrei provare ad avvicinarmi di qua, eh. Provare a vedere, no, magari da qua riesco a farlo. due torni questo dovrebbe essere morto mm, tu non tu sei quello che fa. paralizza eh, aspettiamo aspettiamo che si avvicini qualcuno e lo facciamo secco ah sei impanicato quello lì perché tu sei sceso da lì e non potevo farlo avvicinando pericolosamente i miei contro il palo seriamente contro il palo Non so perché è l'unico che non ha il torso rigenerante, Portacelo, porta, portiamocelo a casa, anche questo. sei fermo qua tu puoi ancora muoverti ma di poco vabbè intanto vediamo se riusciamo a fargli almeno un pochino male perché se mi avvicino di qua ovviamente non ah, eh, eh. vedo che cosa vuoi fare qua eh? il maledetto mirmidone va bene Va bene, voglio giocare al gatto col topo? Giochiamo al gatto col topo Deve venirmi a prenderlo lì in mezzo E se ci provi Almeno da una parte ti becchi nascossa Herbie ovviamente non riesce ad andare Troppo vicino, eh? più fare niente tu puoi fare ancora qualcosa ma cosa si può fare o entri di qua e c'è l'acid worm che ci aspetta i vermiciattoli sono tutti paralizzati non possono fare un tubo di nulla facciamo un bello scudo per andare a prendere ci viene a prendere il mir mir Mirmidone. Un altro. Questo è l'assalto che se ne va. Ah, è impanicato quell'assalto là. Due in Overwatch. Non ho fatto niente. No. Sì. Okay. Sarebbe anche il caso che gli spariamo, eh? Non sa so che l'Hachid è ma... già... è già andata, Eccolo qua. Almeno iniziamo a togliergli un pochettino d'armatura. oltre la forza di volontà picchialo e picchialo di nuovo ah no non serve no. Mm. Non un gran tiro. Vai! No, infatti non era un gran tiro, lo immaginavo. Tu non puoi più andare più avanti di così, eh? Mi stai bloccando tutti. Questo mi però adesso è rientrato attivo. È attivo. Sì, ma ancora per poco. Corri. Ora cominceremo una lunga battaglia verso questo dannatissimo affare. Assalto sotto il loro controllo Vabbè, tanto questo non ce lo portiamo a casa Di tanto vale che gli stacchiamo tutto E' ancora una salva ma non possiamo spararla adesso tu ti sei già mosso. Tu non ti sei mosso. Tornare andare qua e farlo secco. Vai. Molto bene! Non il problema. Mirmidone in Bella Vista che finirà molto presto. Tu hai 4 danno virale. Diamine. Non abbiamo ancora da battagliare qua. Perché okay, di far male il nostro PC? e qualcosa ne hai fatto. Porca miseria. Porca miseria. Moving to coordinates Andiamo a, a prendermi niente. Eh? Adesso riusciamo a fargli qualcosa. Oh, bene! Nostro amico assalto. Nostro quasi, un nostro ex amico assalto. ok let's move. And got to focus. Bene, a... a ridurgli un po' l'armatura. Ecco mi fa un po' troppo il simpatico eh? Sì, ciao Spostati leggermente Provaci, di nuovo Bene, e quello non fa più danni To be spotted aiming also warm interest is definitely foundation out of ammo Questa notizia non ci voleva Tu che intenzioni hai? Qualcuno deve andarla a curare Qualcuno deve andarla a curare Qualcuno deve andarla assolutamente a curare Tu non ce l'hai tu mi è devi spostare da qui ma si sì. facciamo i tuoi ultimi yeah. will point togli lì quel resto di armatura che ha sto okay, maledetto Un minecracker qua all'assalto, ah, um, adesso non hai più armatura, adesso sei solo un cazzo di bestio pesante che cammina. Ready to engage. Se un fire, sono morto. Sono morto. Vabbè, volevo portarti a casa, ci ho ripensato. Non puppe comunque basta. Aia. This better work. Simpaticone, non provarci più. Hmm. Il problema è che... Però mi finisce in una catena di panico incredibile. Ora provo a fare questo un Aiming. E vai al riparo. spugna maledettissima spugna di colpi che tu hai già fatto tutto tu hai già fatto quello che dovevi fare e tu, tu puoi dare manforte forte almeno dai manforte forte al nostro cecchino il mirmillone non può fare granché 28 will point. Continua a farmi del danno. Tu, però, adesso puoi muoverti. Quindi corri indietro. E vai a curarti. Dannazione: corri indietro e vai a curarti. E tu andrai continuamente nel panico, però. di lato spara sto best oh guarda che bello dannazione adesso sì che iniziamo a fare del male serio tenendo conto che prima quello che c'era prima qua non se la cavava bene si sì. si sì, dannato si sì. vittoria che dannata missione lunghissima Ci ha fatto sudare sette camicie Beh, è come tutte le missioni con numero pari, alla fine sono tediosi però in questo ci sono stati un po' di, un po di varietà eh. c'è stato un po' di varietà c'è stato un momento in cui dicevo devo dare priorità a questo, a questo, a questo e anche a questo tutto è prioritario. Abbiamo portato a casa due vermi e due arthron. E un po' di materiali. Abbiamo una marea di materiali. E quindi abbiamo recuperato finalmente il node. Tu intanto vai sul caos. Well, well, well. Who knew that doing business with you would be that lucrative, eh? You have seriously impressed me Phoenix Project, doing so much in such little time. So tell you what. I will talk to the guys at the marketplace. We will arrange some special discounts just for you as a little thank you present for your hard work. So feel free to look around. I'm sure you will find something of interest. Then Possiamo prendere la Chaos Buggy Il Themis. Advanced Mutation Technology Potremmo comprarglielo da loro Speed Development Psychic Jammer e un sacco di roba che ci può interessare tanto la causa buggy questo ci serve adesso Ti darà le testa e le gambe che sono interessanti però un costo enorme questo è interessante sicuro se voglio trasformare la spirito in uno strumento da cattura e questo potrebbe aiutarmi per Neurotoxin Weapon Technology: Dobbiamo prendere altro materiale. dobbiamo portarci a casa la Chaos Buggy, che ha un cannone e una mitragliatrice. No. Però davvero stiamo bruciando tutti i nostri materiali, non è un gran, granché. Dobbiamo fare l'autopsia del Fireworm e dell'acid worm. Dai, ce la facciamo a finire un attimo due cose. Mettami di qua. Allora. Air Force. Devo sostituire. Non Charlie, ma The Gift. 180 di danno 120 di neural Armor Non c'è scritto quanti danni fa? Non c'è scritto quanti danni fa? Vabbè, portiamoci tutti e due. tentacula intanto ad adrenare il rush subito e hai solo questi pezzi di armatura orribili potrei darti propeller leg che è una velocità più treno però non so se è il caso Ah, eh, no Air Force. Personnel. Matrice di Mangione. È una marea di, di, di armatura da fare. Anche la matrice di Mangione non ha armatura. Erby non è non è quello da, a cui montarlo È la sfida a cui montarlo. Allora, possiamo montarlo allora possiamo mettere questo E questo speso cose questo è un uh, Mind Control Immunity questo deve essere uno, un interessante strumento da cattura ok questa base c'è Living quarters, quindi va bene. Training facility. Centro di, di. tech è un po' troppo. This is a message for the Phoenix project. I thought you had what it takes: a Phoenix rising from the ashes. The ashes. Ashes to ashes, nothing but a meth. You have struggled with stupidity at every turn. Suffered betrayals. Betrayals! That brought humanity to the brink of extinction. Yet you can't see the obvious. Humanity cannot be saved without total transformation. Without total transformation! Without becoming pure. Pure. Pure! Who do you think the savior should be? West? The coward West hiding behind his walls? The abominations that spread the disease? o gli idioti che pensano che dovremmo embrace the e vivere con loro come pezzi No! il pezzi sarà riuscita il mondo e tutti i flesh che incontrano ci sarà si Il pezzi di pezzi di roccia e decay saranno scoperto e un nuovo ordine è riuscita dal sangue e il titanium sarà riuscita se il progetto Project pensa che ha la forza di riuscita questa è la tua fantasia, tu sai dove siamo? Vieni se volete! Lo farò Research complete. Lo farò. Abbiamo finito le, le ricerche Good move, Phoenix Project. You think you can beat us at our own game? Tobias West thought the same way, and look at him now, trembling behind his walls and agitants, terrified of every sound in the dark. You'll be like that soon, and you'll never know when that sound turns out to be us. Abbiamo finito la ricerca Allora tanto... Potrebbe essere interessante Technician Questo lo dobbiamo fare per, la... per riuscire a cur curare la corruption eh? No! No! Ho dato una boiata perché questo è, la, è per combattere la, il bestione, il behemoth. E adesso facciamo una bella cosa, voi andate tutti su realtà. Puoi fare ignore Pain. Bravo. andiamo allora, andar, abbiamo bravo, andiamo a prendere col bravo, andiamo a prendere la spiga. Delta andiamo a prendere almeno un'altra recluta da qua. Alpha non c'entra niente. Ora non abbiamo niente di interessante perché allora ci saranno i materiali adesso. Possiamo costruire una nuova cosa Zeus grenade, ok Allora Vediamo la prossima missione Una cosa molto molto interessante Ovvero come utilizzare le, no le nostre nuove mutazioni Per far diventare Per creare dei Gift è a posto Bene, siamo più efficienti nella, nella addestrare gente. Questa è la cosa che ci serve in più urgentemente adesso. Autopsia della sirena. Oh, dobbiamo fare ancora altro, un vivisection? Ah, vivisection scusate prendiamo un po', oh guarda quanta gente che c'è qua Nel due poison worm quindi questo salta, ti manca un acid worm sale del bordo di bravo ok quello là se n'è andato quindi il gift da battere con l'a bene per muovere tutte però allora, per ora allora Sneak attack! Poi decidiamo come farti fare doppia classe a te. Però tu non hai ancora. Poi ti facciamo ignor pain. Ma cosa facciamo? Ti spiego queste cose qua eh? Questa è la cosa più figa che esista Tu sei un berserker Voglio nevi Voglio te Vabbè ragazzi, il video è già abbastanza lungo quindi la prossima volta vi spiegherò. Sarà in ok. Facciamo questo. ce l'ho va bene vabbè l'ultima cosa che facciamo poi interrompiamo il video Fai weapon ma eh, damage. Accidenti, questa è forte. Se riesci a distruggerlo mi fa Molto bene. La railgun e tanta roba. Le terrami sono la mia arma definitiva per abbattere queste bestioni. Bene ragazzi, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata!